Va bene, dai. Eccoci online, buonasera, buonasera al nostro gradito, straordinario ospite Nelly Giorgio. Grazie di essere con prego. noi questa sera e del tuo prezioso tempo. Prego, prego, buonasera a tutti. Allora, uh... intanto noi abbiamo sempre qualche secondo di ritardo tra quello che noi diciamo e quello che arriva su YouTube, su, su Facebook, YouTube perché poi verranno caricate anche su YouTube le dirette, quindi abbiamo un po' tutti i canali, andiamo a coprire tutti i canali. Eh, però abbiamo qualche secondo di ritardo e stanno iniziando ad arrivare i nostri ospiti. E io questa sera voglio eh, dire giusto qualcosa per, in apertura, perché parlare di te significa, come già dicevamo qualche giorno fa, fare una serie di puntate, perché hai un'esperienza straordinaria alle spalle, ma la cosa che mi sento di dire è la più importante, visto che il tema di stasera è il potere delle energie, eh, quando si parla di energie si apre un mondo straordinario. Però quando si parla di energie e si vuole parlare di energie seriamente, io personalmente mi affido solo ed esclusivamente a te. Quando ci sono delle problematiche, soprattutto di ripulire, riequilibrare, eccetera, il numero uno, non ci sono paragoni al mondo in questo momento. Per cui ho voluto fortemente che questa sera parlassimo insieme di energia. Va bene. <ride> Ovviamente esagerato per presentazione, però la prendo così. No, no, è la verità, è la verità. Sono sempre oggettivo, Eh, sì. Ognuno ha la sua verità. <ride> perché non è che se uno sta gente pensa di avere la verità di tutti non ne ha matera più. allora eh, dimmi. bene, quando si parla di energie Giorgio, davvero oggi si sente di tutto perché tutti parlano di energie sul web oggi, ancora di più eh, con la, la sindrome di Daniel Kruger tutti parlano e tutti parlano di energie però cos'è davvero l'energia, cosa sono le energie e andiamo a vedere poi tutto ciò che è correlato all'essere umano per quanto riguarda l'energia, perché siamo energia. dici la tua, raccontaci quella che è la tua verità, che per me è la verità. Eh, ti, ti passo con la, con la, con la scolastica, con la che mi hanno insegnato, oggi dico la mia. Noi siamo <ride> in crisi nell'energia, tutto ciò che è a noi, dal respiro a, al cibo, è tutta una trasformazione della nostra macchina, del nostro corpo, trasforma tutto in energia. Poi c'è l'energia pranica, che viene definito soffio vitale, è quell'energia che ci permette di poter, Entrare e coesistere in questa condizione energetica in cui siamo. Certo cioè che con la parola energia dalla fisica, il lavoro energetico a qualsiasi altri tipi di espressione è una parola abbastanza generica. Quindi la, la specificità la prende nel momento in cui tu la usi come energia. Quindi io uso energia pranica, come può essere energia ambientale. Tieni presente che lo spazio che intercorre tra un oggetto e l'altro, tra me e il computer, questo spazio beh, è chiamata luce. Eh. Mi raccomando perché in questo contesto tra energia e luce c'è uno di quei casini che non finiscono più come tra consapevolezza e coscienza, al giorno di oggi ancora non sono a capire cos'è la coscienza e cos'è la consapevolezza. Per cui tutto ciò che noi pensiamo, tutto, tutto quello che noi facciamo, eh, coscientemente viene registrato da questa matrice universale che è la luce. Certo. Come già ho detto altre volte, la luce la si può eh, riprogrammare, eh, la si può cavalcare e la si può anche utilizzare. Ma quello che si riesce a utilizzare è ciò che attraversa la luce, cioè l'energia. L'energia è una forma di espressione che non si può creare e non si può distruggere. L'energia in essere è. Però si può veicolare attraverso un intento, attraverso un pensiero. Si può veicolare l'energia per poter andare a creare quei contesti a cui una persona serve. Ad esempio, se io mi alzo e dico devo progettare un solo mobiliere, devo progettare un comodino nuovo, io lo penso nella testa e nel momento in cui lo faccio, il mio pensiero attraverso la luce, che è energia, prende forma attraverso il manufatto che faccio, che è il comodino. Certo. Quindi, tutto quello che io metto in movimento attraverso un pensiero e azione viene usato un propulsore come per la macchina, la benzina, che anche quella è energia, certo, certo. viene usato per la nostra quotidianità, quindi noi usiamo energia pranica tutti i giorni, perché pranica dal prano oppure l'energia del chi, energia vitale, chiamiamola come la vogliamo, sempre quella è, quindi io posso chiamare il mandarino in dieci modi diversi, ma sempre il mandarino mi sto mangiando. <ride> E solo che cosa? Viene facile. Eh, a volte riempiti la bocca e dire: oh, Ho fatto un lavoro in energia è venuto benissimo, ma chi è che lo sa cosa hai fatto? Lo sai solamente tu cosa hai espresso energeticamente. Quindi l'energia è una è, okay. è l'energia che, che costituisce e mantiene in essere la forma, è anche quello che, che in essere mantiene l'essere, cioè quello che permette a noi di essere tale. Io per mi permetti di essere corpo fisico le mie cellule e la mia mano non si smembrano, cioè non si diparcellizzano, perché l'energia che ha creato questa mano è stata creata da un pensiero e il pensiero attraverso la luce. Non so se è chiaro, mi eh. permette che la mano non si parcelliggi le cellule in giro per l'ambiente. Poi ci sono le persone che hanno la capacità di poter canalizzare la luce e proiettarla. Ok. fin invece... Mm pensano di averla ma non ce l'hanno <ride> questa è l'energia è quello che ci fa vivere quello che fa andare avanti battere il cuore quello che promuove la coscienza all'interno del corpo anche se il miglior psicologo non riesce ancora a capire dove si trova la sede dell'anima ma quello che permette a tutte le cose di essere certo. si okay. genera e si rigenera si trasforma in tutte le espressioni quindi sentimenti emozioni azioni tutto Certo, certo. È Hai parlato di pensiero, quindi trasformazione del pensiero in azione e in materializzazione, perché eh, il pensiero influenza la materia. Quindi quanto la forza del pensiero sia importante per, per l'essere umano, perché tanti lo trascurano, eh, si parla, si agisce, si pensa in maniera sbagliata molto spesso. Ma pensare in maniera sbagliata forse non è l'affermazione la, la, la, la, corretta, anche perché... C'è una legge universale che dice che io posso pensare a questo pensiero perché in essere c'è già, se no non lo potrei pensare. Allora cosa vuol dire? Che io, al di là di poterlo pensare, lo posso anche prendere dall'ambiente questo pensiero. Certo. Come lo faccio ogni volta nei miei corsi, l'esempio delle, delle 99 scime che uno in Australia e in Francia si ritrovano a fare la meditazione senza mai incontrarsi, perché l'azione che hanno fatto... Le, le, le, le scimmie in Australia, se ci sono in scimmie, insomma, in camburi che fanno in Australia, hanno permesso di informare l'ambiente, quindi ho pescato il pensiero dall'ambiente. Sì, sì, sì. L'energia nella sua essenza non ha polarità, non è né positiva né negativa, l'energia è quando viene per una valenza, quando viene attraverso un pensiero viene da 8. Io faccio un pensiero d'amore a Vincenzo in questo momento, eh, energeticamente attraverso tutto un contesto di spazio-tempo, arriva Vincenzo e viene inondato dall'amore dell'Elli. Io potrei anche pensare invece che nello stesso momento eh, Vincenzo, in funzione di quello che ha detto l'altro ieri, non sono d'accordo, gli invio un messaggio che non è d'amore. Comunque lo riceve. Certo. Il metodo attraverso cui il mio pensiero viaggia, che è la luce che ve lo permette di essere attraversato come onde radio che attraversano radio da trasmettitore a ricevente, come sentire la musica, la stessa cosa viene un mio pensiero, ma la forma, il colore, eh, l'imprinting lo prende attraverso il mio essere, quindi non è tanto un pensiero, è l'intento per cui ti faccio il pensiero, certo. è l'energia cavalca, quindi è in colore, è anche imparziale. Occorre stare a essere noi nella nostra coscienza, nella nostra capacità umanistica, capire dove stiamo mandando questo pensiero. Comunque, quella è una scelta legata anche alla possibilità di farlo. Quindi, il pensiero può distruggere, come addirittura abbiamo detto prima: il pensiero può prendere materia, può prendere forma. Anche perché il pensiero, attraversando la luce, cosa vuol dire? Prende l'informazione attraverso la matrice universale e per forza prende forma qualsiasi forma che sia percepibile dalla materia che io tocco con, con, con i recettori della mano o lo vedo con gli occhi, attraverso invece una forma che non è percepibile con i sensi normali ma ci uno dei sensi speciali, comunque prende forma. Okay. Il pensiero in sé prende forma e che a volte galleggiano intorno a noi i pensieri come le forme di pensiero, che parlavamo prima della diretta, che queste sono eh, delle situazioni che vengono alimentate che creano una densità energetica intorno a noi che non ci permettono di vivere in maniera sana in maniera normale. Sì. Al pensiero, purtroppo, l'energia non ha valenza, siamo cioè, noi che la diamo, con le nostre intenzionalità, con il nostro amore, con il nostro discreto. Certo, certo. La cosa fondamentale è che comunque eh, l'energia modifica la realtà, fondamentalmente. L'energia programma la realtà. La realtà che noi stiamo cavalcando adesso è data dall'intenzionalità. Noi stiamo facendo questa diretta, abbiamo creato una realtà. Tu la tua realtà, io la mia realtà. Tu mi stai facendo domande, io ti sto rispondendo. Certo. Anche se accumulato dallo stesso intento, stiamo cavalcando due realtà diverse, ma le creiamo in continuazione. Ogni volta che facciamo un pensiero e agiamo in questo, in essere, quella realtà si forma. Certo, certo. Perché sennò il gesto, il pensiero, rimane, rimane inerme, non può essere manifestato. Certo. Anche se fare il gesto in questa maniera che parte dalla corteccia cerebrale e arriva al numero spinale come i neuroni che fanno muovere la mano. Io questa cosa la posso fare perché l'energia me la sta permettendo, che ogni volta io creo realtà differenti a seconda di quello che io desidero fare. Perfetto. Ed è, è una realtà che posso pescare perché, sai, i sentimenti spesso mi vengono detti come viverli, non è che io li vivo spontaneamente, quindi siamo condizionati anche da chi ce li fa trovare o come pensiamo che possa essere l'amore o come può essere la gioia, ma nei momenti in cui non ci estrapoliamo dal contesto io la, la realtà la posso sempre programmare, non per, testo, non per forza devo attingere a quella che è già in essere c'è. Cioè. Certo, certo, certo. Ci sono una serie di saluti che leggo intanto prima di andare avanti. Eh, saluti vari, c'è Tosca che dice i miei due uomini preferiti, grazie Tosca, gentilissima. Eh, Vincenzo ci dice, come dicevano gli antichi, eh, colpiscono più le orecchie le occhiate, no, aspetta, le occhiate, leggo poco, lo metto qui sulla bacheca, che le schioppettate, ed è vero, quindi colpiscono più gli occhi <ride> che le schioppettate, ed è vero. E beh, su questa c'è tanto da dire, perché sull'intenzionalità dell'energia, quando arriva, perché se l'energia è sempre energia, l'energia è, ma l'intenzione che metto verso una persona, un'intenzione negativa... Ci sono una marea di esperimenti che, anche attraverso l'acqua, se scrivo sulla, sulla brocca dell'acqua, amore bevo l'acqua, quell'intenzione arriva e mi dà amore, come dicevi tu prima mi raggiunge. Ma se l'intenzione è un'intenzione negativa, può creare anche dei danni, giusto? Esatto, eh, cioè, in l'intenzione è quella di farti star male. Anche senza programmare l'acqua. Col mio pensiero più ci credo in questa cosa, più effetto. Più eh. lo faccio nel tempo, più prendo te potere, no? Certo, certo. Quindi il pensiero c'è quel pensiero che ti fa star male, c'è quel pensiero che ti fa star bene. Poi sai, dipende, eh? Mettiamo il caso che io e te siamo nemici e siamo in, in guerra, noi ci stiamo per uccidere l'uno con l'altro, se muori tu, sono contento io. È pure un'azione negativa. Tu muori perché io ti ho ucciso, però io sono sopravvissuto al combattimento. Certo. Anche lì è una situazione relativa. Comunque il pensiero volutamente espresso per far star male a una persona arriva. Un pensiero, due persone è al quadrato, tre persone e tre al quadrato, quindi ogni pensiero che si accumula con un lato diventa una potenza di espressione. Certo. Poi la sensibilità dell'altro che lo riceve, se lo riceve, non lo riceve, lo sente, non lo sente, se non lo sente meglio per lui perché se lo sente sta male. Certo, certo. O sta male a prescindere senza saperlo. Eh, questa è la domanda che volevo farti, cioè, eh, tutto viene poi recepito in modo inconsapevole perché quando arrivano pensieri sì. di un certo tipo... In maniera inconscia, non consapevole. Scusa se ti correggo, ma io ci tengo sotto. No, no, è fondamentale. No? Io parlavo, sì, sì, parlavo di inconsapevolezza, nel senso che non so che mi stanno mandando dei pensieri negativi, delle energie negative. Nel senso che io sono lì, faccio quello che sto facendo. Facciamo l'esempio palese mio, no? Sono qui che parlo, sparo cose, dico, oh, e qualcuno dall'altra parte magari, un gruppetto di persone, mi manda energie negative perché magari non condivide quello che dico. Io sono inconsapevole, mi arriva a livello inconscio, ma sono inconsapevole che questo sta accadendo. Divento consapevole magari nel momento in cui inizia a cambiare qualcosa in me... perché quelle... Inconsapevole nel momento in cui accade, è già accaduto non te ne sei accorto. Certo, certo. E così, Quello che fa più male di tutto, al di là del pensiero negativo, è le chiacchiere. Il chiacchiericcio. Quello è micidiale. Tre persone che parlano male di una persona sola. Quello veramente, il chiacchiericcio è potente. Mamma mia perché è la comunione comun tra persone che sono in comunione e uno pompa l'altro, nel senso una eccita l'altro, nell'eccitazione si infervola il discorso e quelle chiacchiere arrivano, infatti io ritiro molte volte quando faccio tattamenti, la prima cosa che faccio è chiacchiericcio, non sì. <ride> è quello che impedisce alla persona di ricevere l'energia, ma anche di vederla, quindi fa proprio la barriera, la pinta. Certo che è, il potere dell'energia è grandioso fondamentalmente, davvero si riesce... a uh... A modificare, come dicevo prima, la materia in un modo straordinario, in bene e in male. Quindi, mandare amore e far star bene una persona, aiutarla a crescere, ad evolversi. Eh, fare il chiacchiericcio, parlarne male o mandare leggi negative fa sì che eh, si possa modificare la materia. Quindi, si può anche ammalare, fondamentalmente. Ci possono essere anche energie intenzionali, eh. sono energie intenzionali che non, è, non sono né bene né male, sono intenzionali. Tu ne sei meglio di me, sei nel settore, quindi quando mandi un'energia intenzionale. Lo fa intenzionalmente per ottenere un risultato, che sia PNL, che sia manipolazione, che sia ipnosi, perché è ipnosi, comunque esatto. l'intenzione è quello che muove il tutto e che l'altro, l'intenzione, non, la, non la percepisce finché non accade qualcosa intorno a sé. Quando accade qualcosa intorno a sé, quando l'intenzione prende forma, quindi prende materia, prende un processo. Adesso io non so perché continua a sottolineare il discorso dell'energia negativa. Allora, io vivo in un contesto in assenza di pluralità, per me non esiste, né positivo né negativo. Esiste un'esperienza. L'esperienza ha una, una gamma di, di, di motività, e quindi se io cammino per strada e beco un tombino, non sto facendo un'esperienza negativa. Non ho visto il tombino. Quindi quello mi ha permesso di dire, la prossima volta che cammino per strada, l'esperienza mi permetterà di non prendere un tombino, perché sentiamo tutti i tombini. <ride> uno può interpretarlo come esperienza negativa perché classificandolo negativo o positivo eh, io creo una scissione energetica pazzesca quindi io creo un bianco e un nero dove il bianco e il nero non c'è certo. ma quella è la forma pensiero cioè negativizzare positivo e negativo eh, è assurdo perché più uno teme il positivo certo. essendo il positivo parte nobile del negativo per poter creare il positivo c'è il negativo che uno si tira addosso di tutto di più nel momento in cui invece uno trascende oppure si avvale di altri contesti, eh, di espressioni di ragionamento, dicendo che l'energia è, è l'esperienza che faccio è esperienza, non è brutta o negativa, ma è esperienza, uno si dice che ne scansa parecchio di rogna. Eh. Certamente. Quindi. penso, io come ho fatto un'intervista, non so se l'hai sentita, con Nunzio l'altro giorno, Abbiamo parlato delle ritualizzazioni, il pensiero veicolato attraverso un rituale si potenzia nell'espressione. Certo, di... certo. Di... Eh, di... Qui si apre un altro mondo. Quando si inizia a parlare dei rituali si apre davvero un mondo, perché eh, sin dall'antichità, dall'antico Egitto, dalle... Da sempre. Da sempre. Da sempre. Se pensiamo ad esempio a Khan, che ha conquistato tutta la Mongolia perché il mondo la paura dei fulmini lui è che ha questa paura ha conquistato il mondo, cioè lui combatteva il mondo e non c'era i corporali, questi si spaventavano per donare un rifugio, per dire è un esempio la ritualizzazione c'è sempre stata, Certo, per certo. perché l'uomo non si è mai considerato a livello di Dio allora per poter accedere alle grazie divine occorre la ritualizzazione, quindi l'altare, e tutti i messi connessi non è che ci sono <ride> un tipo di Dio, se intanto puoi dire espressioni divine, non sei per tanti motivi, per tempo. Eh, comunque ti ho interrotto, magari sei riuscito qualcosa più. no? No, cioè, diciamo questo appunto. Quando, quindi si apre un mondo su, su, sui rituali, ci possiamo fare veramente una serie, non una puntata, ma una puntata magari la faremo. Anche perché è da tanti rituali che nascono delle problematiche. Ti faccio un esempio. Io quest'anno, l'anno scorso, sono stato a Cuba eh, 15 giorni e con una guida <ride> esperta del posto mi ha portato nel bosco eh, della Santeria. E, e lì ma, mi portato, Ho visto delle cose assurde, perché a parte che dopo pochi minuti sentivo un'energia tremenda, bruttissima. Il posto era bellissimo, c'è cioè gli alberi secolari, cioè bel fiume, ma l'energia che percepivo era bruttissima e appena ci siamo incamminati, cadaveri di animali ovunque stavano facendo dei riti. Siamo, cioè, ho detto, no, io qua non ci sto, ti prego, cioè, mi hai portato a vedere esperienza sapendo quello che faccio, sono in modo delle de, dell energie liprose, eccetera. Ma ti prego, andiamo via perché percepivo un'energia negativa. Quel tipo di energie sono energie, ma con un'intenzione sempre e soltanto negativa, perché lavorano con rituali. Eh, il, il discorso della, santero, della Santeria è che per entrare in contatto con il Babalao, il Babalao qua è un santero che si fa comprendere da uno dei nove demoni o nove santi. Ci sono presenti nella forza, perché loro diviso la forza. Per poter accedere occorre un bioplasma. Cosa fanno? sgrozzano, uccidono questi animali. Possono essere due zampe o quattro zampe, a seconda dell'intensità della rituale che bisogna fare. Poi, in teoria, gli animali dovrebbero essere mangiati. Una volta che sono mangiati le ossa, vengono usati per fare altri rituali. Per cui, quando tu entri in quel contesto, è un contesto religioso che ha una, una spaccettatura relativa, cioè la santeria sono santi loro sono dedicati a San Lorenzo. Quando poi vai a vedere Abacua, eh, Palo Arco, Palo Congo, già l'abacqua è un livello di magia nera, no? diciamo per il nome che si chiama, che porta ad usare anche i cadaveri umani per poter ottenere delle ritualizzazioni molto potenti. Perché il bioplasma dell'animale o il bioplasma dell'uomo è potente. Cosa vuol dire? Che il sangue che noi circola dentro il nostro essere ha un potere energetico molto più grande di quello che noi possiamo pensare. Il prana avviene attraverso il sangue. Se io vado fuori a solo un'ora mi carico di prana, come se fossi eh, un, un pannello solare, perché il prana circola dentro il sangue, il sangue è essenza vitale. Se io questa essenza vitale la strumentalizzo con un pensiero diverso, creo dei rituali che sono molto pericolosi. Certo, con delle eh, conseguenze... E ti incontro dopo, mi pare. <ride> dopo Cuba. <ride> Beh. Eh, abbiamo fatto un bel lavoro l'anno scorso perché <ride> di energie <ride> particolari, <ride> intenzioni energetiche particolari ce ne erano arrivate. A questo punto però eh, la, la domanda è, si può evitare di cadere nella trappola? Si può fare in modo da, di proteggersi da eventuali eh, energie con intenzioni tipo quelle di rituali o oh, oh, oh, a priori e cosa si può fare sì, poi no. dopo? Allora, eh, sì, ci sarebbe la possibilità, ed è un fattore di coscienza propria. Eh, non si è immuni. Eh, la mia esperienza volge in questo senso. Eh, ogni volta che ho ritirato, ho avuto a che fare con persone che sono state ritualizzate, eh, ho stabilito una condizione di dicendo che okay, l'anima ha già fatto l'esperienza, non è fare più. Quindi da quel momento ho preso con la ritualizzazione e poi non erano più cavalcate. Ma è difficile proteggersi perché? Eh, perché la ritualizzazione non colpisce la persona. La ritualizzazione, secondo questo colore religioso di comunque da parte di noi, prende il nostro ambiente, prende la realtà che abbiamo intorno. Perché l'anima si interfaccia ogni volta alla condizione della luce. Quindi se la luce è formata in una certa maniera, io interfacciandomi con la luce mi interfaccio con un ambiente, una condizione e la mia anima ha delle risposte può avere delle illuminazioni, può avere dei, degli stati d'animo di paura, di ansia o quant'altro. Cosa fanno queste ritualizzazioni? Modificano la realtà intorno a noi. Ci portano, eh, mi metto anche in, in discussione perché anche io ne ho ricevute abbastanza, non ne poterne più, <ride> modificano il, la, la, la, la luce intorno a noi, modificano la realtà intorno a noi mettendoci in un contesto in cui il nostro potere emotivo è il più debole possibile depressione, paura, ansia e stati d'animo a cui io mi aggancio non riesco più a realizzare l'intento della famiglia Molino Bianco la realizzazione del manager nel momento vado in depressione in quello stato di depressione io, l'anima, si interfaccia con la ritualizzazione e lì, in funzione da come è stata programmata la ritualizzazione si cade, si cade la fattura tecriscia okay. dopo cosa succede? Sono io divento promotore e generatore della fattura stessa perché con le mie azioni in quel contesto energetico alimento la realtà certo. per poterlo fare perché ad esempio una santeria usano il sangue, perché vanno a chiamare dei, dei, dei, dei santi, chiamiamoli santi vanno a chiamare delle entità queste entità che vengono evocate vengono istruite per distruggere la psiche della persona come si fa a non cadere in quella cosa? innanzitutto occorre avere una coscienza di se stessi, cioè il potere energetico ce l'abbiamo noi che siamo incarnati. L'anima diventa potente quando si incarna e ha il potere di Dio. Cioè, finché noi troviamo un argomento che <ride> l'anima allora, è l'espressione divina. Io fin tanto che penso che l'anima debba avere un tramite per entrare in connessione con Dio, non riconosco la mia essenza. È lì. E lì fanno di ogni, fanno di tutto di Dio l'anima è stata concepita da una coscienza divina, e l'anima è Dio, Dio che manifesta se stesso. Se uno entra in quel contesto è intoccabile, perché nel momento in cui mi riconosco in questa essenza, io decido della mia, della, della, di cosa devo fare la mia vita e la mia esperienza. Certo. Ma nel momento in cui io mi disconosco da questa verità, io sono scisso da me stesso e sono attaccabile in ogni momento. Okay. Anche eh, un'occhiatura... Una, una, una sottile manipolazione femminile mi fa ballare, mi fa pubblicare, mi fa andare Milano come una propria perché? Perché, non avendo un'identità reale e non avendo l'identità sana, io sono in balia degli eventi attivi. Certamente. Ecco il momento in cui ti riconosci in te stesso e accogli dentro di te la tua intenzionalità, quindi si abbraccia tutto di se stessi, lì si è in integri e impenetrabili. Nel momento in cui io dico voglio tendere a essere buono perché non voglio essere negativo, siamo già scissi. Abbiamo, abbiamo già diviso la realtà in due, in due. Sì. Eh? abbiamo già diviso la realtà in due, come dicevi prima, credo sì, che la scissione già la cioè abbiamo, abbiamo perso potere e lì sono in gli degli eventi perché ci, ti, ti ripeto: come vivere le proprie emozioni ci lo vengono spiegati in maniera indiretta tutti i giorni. Libri, televisione. Come amare, come non amare, tendere alla famiglia del mulino bianco, tendere a. intelligente le tende rosse. Eh? Perché ho un problema con Marte, il rosso è perfetto. quello <ride> no, lo dice. No, sto la Per cui, nel momento in cui ti riconosci, in quel contesto lì, lì non si può fare niente. Certo. Lì non si può fare niente. Ci possono provare se non ti riescono energeticamente, si presentano in persona, ti scombussano l'esistenza di proposito. Certo, certo. Le donne, donne maghe, proprio nel contesto sessuale, perché le donne sono, noi siamo tutti i loro in quel senso lì a livello sessuale, a livello comportamentale, perché comunque abbiamo un, un punto non debole, ma che eh, si può comprare, che è, eh, come si dice, che può essere suscettibile a un certo tipo di, di corteggiamento. Nel contesto, quel punto lì che sembrerebbe, la gioia più grande è il punto più debole. Si si Infatti, e gli si infila. Si infila l'apertura Infatti riconosce il proprio valore. Sì. Una propria persona. Infatti anche nei casi di abduction, questa sera una diretta alle 21 dove parlerò di abduction, in quei casi molte razze aliene per arrivare, entrare, utilizzano uh, il piacere sessuale. Quindi ti mettono in una condizione di piacere sessuale in quel momento in cui sei debole perché sei connesso, sei aperto, sei, si infilano fortemente e quindi succedono casi il mentali, di solito ho tutte di notte mentre dormi, sì, sì. il vomito tu deboli, il mentale è azzerato e ti fa sognare quello che vogliono, è reale, è, via, è, lì. è, è diciamo. <ride> il bello è che poi stando in onde delta la, le percezioni sono al 100%, cioè sono sogni lucidi, sogni vividi dove le percezioni fisiologiche e fisiche sono reali, quindi sì, veramente è sì. facile entrare in un modo straordinario, ma non vorrei cambiare argomento, ci sono delle domande. A parte i saluti c'è eh, Patrizia, dottoressa Mauro, Franco d'Inca, buonasera a tutti gli amici e Teresa di Pasquale ci dice, a volte provo disagio vicino ad alcune persone e mi devo allontanare. Vuol dire che hanno energie negative anche se non li conosco? Vuol dire che le frequenze auriche in quel momento non si allineano può darsi che si può avere disagio anche con una persona che non abbia negatività nell'aura, ma abbia nell una legge molto più elevata e fa trovare tremori, buoni o quant'altro. No, vuol dire che quelle persone, poi bisogna dire se è uno stato empatico o simpatico, se è in empatia, può avvertire la frequenza che è intorno una persona si discosta, ma sente un sistema simpatico che non si fa, cioè, sentire il disagio andare vedere vedere perché c'è questo disagio con questa persona, quindi immagino il disagio che abbia, e che siamo già Già veramente ci siamo fatti autogol sì, questo disagio dipende da una sensibilità che la persona ha quindi può star bene, può star male con persone con frequenze diverse ma non dipende da lei, dipende dal fatto che in quel momento quel tipo di frequenza non va bene certo, certo il contatto con gli altri noi comunque, correggimi se sbaglio ogni qualvolta incontriamo qualcuno fondiamo le, le energie cioè, quelle che sono le mie energie attraverso questo spazio, questo, camp questo campo la luce noi andiamo poi ad unire, più ci avviciniamo, più le uniamo, fino ad arrivare poi alla mescolanza delle energie con l'atto sessuale, perché lì poi si innescano meccanismi. C'è un, un, un punto di confine, un, diciamo, un punto rimaniale a, a aurico. Le anime quando si incontrano si riconoscono subito. Il sistema di difesa che noi abbiamo nel nostro essere, che vengono causate dalle esperienze che abbiamo avuto, quindi da, dalle ferite o delle esperienze passate, ci dà un senso di beh, aspettiamo un attimo cosa succede. Le aure si compenetrano solo se sono in frequenza. Cioè, energia tira energia. Se ho la possibilità di compenetrazione aurica, questa avviene. Se no rimangono distanti. Ma questo non vuol dire che non possa avere una comunicazione. Cosa vuol dire? Che i momenti in cui le due aure si, eh, si, si avvicinano, si deformano in modo tale da poter far avvicinare le persone. Quando si compenetrano le, le, le aure, quando sono alla stessa frequenza. Quindi energia tira energia. Certo, certo quando le cose sono mescolate si hanno delle emozioni reciproche che a volte noi ci castriamo diciamo che bella questa persona, che emozione che mi dà, no, uno dice no, non lo voglio sentire, perché non è il caso, è imbarazzante, non è educato, non è così, quindi uno non si ci sono i momenti in cui anche se siamo vicini, non, non, non ci tolleriamo vicini, in quel momento non siamo nella stessa potenza energetica. Certo. anche perché i nostri sensi ci dicono tutto e che poi per, abbiamo perso un po' la connessione con i nostri sensi, ma noi siamo nati predisposti a percepire gli animali lo fanno ancora, noi nel tempo abbiamo perso quella, quella connessione e quindi chiaramente ci siamo distaccati, però ce le abbiamo e la cosa positiva è che possiamo riacquistarla attraverso un lavoro su se stessi che ci permette di riattivare quei sensi, come possiamo riattivare la ghiandola pineale che si è calcificata come... cioè, sì, il processo è anche inverso come dice il PSE, nel preoperatorio fino a sei anni abbiamo una connessione spontanea, dopodiché dal pre-operatorio non all'operatorio cosa vuol dire? Che in un contesto scolastico, quelle cose che erano spontanee date dalla diate con la madre o con i genitori automaticamente quelle vanno perse quindi ai 0 ai 6 anni si ha questa sensibilità particolare, poi la perdiamo perché? Perché ci adattiamo ci adattiamo al contesto sociale in cui siamo e prendiamo su di noi quelle regole dei comportamenti in cui esempio, io da piccolo vedevo un amico invisibile. <ride> <ride> Anch'io! <ride> Poi da uno sono diventati due e mi ha portato il dottore. Il dottore mi ha fatto due iniezioni ho visto più niente <ride> Fino ai 32 anni. Quindi, io ero piccolo, io vedevo questo mio amico invisibile, e mi dicevo, ma già ho sta a parlare, a mia mamma era romana. Ma eh, Gioco con chi stai a parlare? A parlare con un amico Felice, una Felice e l'altra Giovanni. Quindi... Poi, allora, alla fine, non ho visto più niente, no. oggi, oggi, oggi, i bambini sono più fortunati perché i genitori sono più preparati in questo contesto. Una volta no, non è che era così sì, semplice. Sì. Ne abbiamo parlato appunto con la dottoressa Mauro con Patrizia, che è in linea questa sera con noi. Abbiamo fatto una puntata sui bambini in con ne parleremo ancora. E il problema serio è quando un bambino particolare va nelle mani di un neuropsichiatra incompetente chiuso, perché cioè, anziché aiutarlo, lo rovinano con i farmaci. con eh, diciamo con tut tutte le logiche di di patologiche che non esistono. No? E, Più che altro quelle... i bambini indaco sono stati sfortunati in quel senso perché gli sono state fiancate le gli insegnanti di supporto anche perché sono stati presi come DSA essere no? disturbo specifico dell'apprendimento sì, sì, sì, sì, sì. e invece non è che erano disturbati, che quel modo di vivere che aveva costituito rispetto agli indico era, era diverso, quindi loro avevano un'interpretazione diversa della realtà. Cosa hanno fatto? Li hanno ridotti a dover per forza ad entrare in un contesto che non mi apparteneva, per quello che erano in ritardo, avevano difficoltà perché non li trovavano idoni a se stessi. Certo, certo. sono andati stato fatti gli altri bambini per fortuna, non è niente, neanche se che si era in testa. Poi dobbiamo fare quello che vogliono, Ma gli che poverini che poi sono arrivati più andati cioè sulla terra, non è sono arrivati solo nel 1987 poi nel 1991 nel 2005 arrivati e questi domini in indaco che hanno in particolarità tra virgolette sessitie molto spinte che erano qua per cambiare la coscienza umana abbia sì. abbiamo cambiato loro <ride> in Dovevi... no. l'ignoranza umana ignoranza perché si ignora quanti danni fa c'è una domanda di franco che dice allora la metto sul, sullo schermo così la leggiamo meglio in particolare le persone altamente sensibili avvertono particolare disagio e malessere vicino a persone che sono disoneste, corrotte, false, in genere non vere e di bassa normalità. Come la vedi su questo argomento? Allora, ognuno di noi è artista di se stesso. L'anima, fatto da lontano per arrivare dopo alla risposta della, del signor Franco. La... Franco. Fra. L'anima si incarna, si incarna per se stessa e ha già un programma di incarnazione, la conoscenza e la coscienza per poterlo manifestare. Quando una persona decide di intraprendere un certo tipo di percorso e non gli viene vietato, cioè non ci sono le asincronismi di realizzazione, qual è il suo percorso. Quindi l'anima sta facendo quel lavoro in quel contesto. Noi stiamo facendo un altro, ok? Noi non abbiamo scelto di fare raffinatori, di essere disgraziati o di essere qualcos'altro, abbiamo scelto di fare un'altra esperienza, ok? Nel momento in cui io mi interfaccio con il mio modo di vedere la vita e di credere in cosa sarebbe giusto fare con principi e codici d'onore, nel momento in cui mi raffonto con un un'altra persona, non entro in sinergia. Non entro in comunicazione, né energetica né animica. È una separazione. Ma chi è sbagliato? Hai capito? Se io invece li rifaccio in un contesto in assenza di giudizio, in assenza di pluralità, chi è che sta sbagliando chi? Anche perché l'esperienza che sta facendo, magari chi va a rapinare sta facendo il Ruby nudo del 2000. Magari a loro volta ah, sono stati disgraziati. I buoni di adesso sono stati disgraziati nella vita precedente. Non si fa a valutare in quel senso. c'è da dire che quello che poi entra in gioco nella relazione con l'altro sono le paure: magari no? eh, so, mi viene a rubare in casa, magari questo, così, questo, colà. Certo. E poi bisogna vedere quanto in quel momento il signor Franco sta vedendo. vedendo se stesso o oh, sta vedendo qualcosa che ha deciso di non essere. Quindi non vuol dire che il signor Franco ha ragione e l'altro è il o viceversa. È una condizione energetica dove uno sceglie posso frequentare questa persona come non posso frequentarla, perché nei principi di incarnazione che ho deciso di questa incarnazione ha stabilito che relazionare con una persona che è compatta in questa maniera non va bene. Certo, certo. Questa è la reazione che viene a livello di Questa è la mia eh, interpretazione, magari, che per poter è così. Ogni <ride> sì, cosa che viene detta. Beh, però, sappi che ogni interpretazione, in base alla persona che lei emana, ha un codice di affidabilità. Quindi, considerato il tuo codice di affidabilità. magari il signor Franco, quando morirà di vecchiaia, e l'altro signore che era appena tornato, morirà di vecchiaia, si troverà dall'altra parte, nelle dimensioni vibrazionali, lo dice caspita, se no proprio che fatica ho fatto a farle capire cos'era la cosa giusta, no? E l'altro dirà, eh, vedi che fatica ho fatto io a mantenere di essere giusto, si troveranno che hanno frequentato la stessa realtà per lo stesso scopo. Certo, certo, certo. C'è invece una, do una domanda di Daniela che dice, buonasera, è la stessa energia trasmessa con la prano? Se sì, perché da mai problemi, non da mai problemi, anzi... Aiuta a stare meglio, riassumo perché mi sono perso mentre lo leggevo perché è piccola la scritta, vedo poco stasera. Buonasera è la stessa energia trasmessa con la prano? Se sì, perché non dà mai problemi, anzi, aiuta a stare meglio, l'energia allora, pranica fa parte del contesto in cui viviamo. Quindi quando viene trasmessa, chi la trasmette è neutro. Se mette il proprio parere, non è più energia pranica, ma è energia della persona, certo, e poi tende l'anima tende a un equilibrio. E l'equilibrio viene dato all'energia nel momento in cui l'energia pranica, che non è cool, nei collaterali, se viene trasmessa bene, porta il contesto della persona in un contesto di equilibrio, di armonia con se stesso, è quello che fa bene. Sì. Anche perché l'energia pranica noi la rispediamo anche noi da soli. Solo che succede è che quando noi andiamo in un contesto di, di assorbire l'energia pratica pranica, personalmente, non siamo mai concentrati in un contesto di armonia, cioè il proprio terapeuta non trasmette energia, pure che si religia a se stesso, se no fa meno, va a fare l'idraulico che se no, fa solo danni, trasmette conoscenze personali. Cosa succede? Che quando cerco di canalizzare l'energia planica ho 3.000 pensieri in testa, non sono concentrato per quello. Il farò terapeuta che manda quell'energia lì, che attraverso di lui si catalizza almeno la, la vecchia scuola usava l'energia personale. Io non faccio quello, se <ride> no, a 50 anni non ci arrivato. Diventa un mezzo per poter portare equilibrio, allora l'energia planica fa bene. Fa bene sia che tu la prendi da sola. Da iera, giusto, sia che inici viene trasmessa perché? Perché l'intenzionalità con cui viene fatta è per portare un uno stato di benessere e di armonia per te: certo. l'equilibrazione, il corpo e emotivo e cognitivo. Certo, certo. Cioè, qualcuno mi dice che la, la tua voce non è chiara. Noi abbiamo fatto i test prima, si sente bene, ma non lo so se per caso in qualche momento sgancia, perché sapete, la connessione internet è sempre qualcosa di eh, che non dipende da noi. Noi ci sentiamo bene, se dovesse essere un mm. problema segnalatecelo, però io sembra che eh, si senta, senta bene. Non è altissimo il volume, ma questo ci permette anche di non fare eh, in modo che storca il, il suono, però sembra che si senta bene, magari segnalatecelo. Eh, ci sono ancora saluti, ci sono ancora eh, vari messaggi, ma un'altra domanda che volevo fare è appunto questa. Eh, quando si parla, Giorgio si sente male, dice Simona. Come Metallico o male? Si sente metallico o male? È distorta. È distorta, Ok, vediamo se riusciamo a fare qualcosa per migliorarla. Io di qui è tutto regolare. Vediamo un attimino se riusciamo in qualche modo a ottimizzarla. Faremo il possibile perché siamo entrambi eh, senza gli auricolari. Si sente tra di noi. Si sente bene. Sì. Meno si sente. Vogliamo provare con gli auricolari? Facciamo questo test. Non si sente bene? Mi conferma anche Tosca ok facciamo questo test con gli auricolari così vediamo speriamo se che si sente bene poi con gli auricolari speriamo speriamo facciamo questa prova intanto che giorgio prepara gli auricolari vedo se ci sono anche altre domande eh, da pronto mi sentite ecco qua si sente bene adesso no, dateci okay. niente io, io, io ti no, sento io benissimo sento. Ah, tu non mi senti? Mi perché non sento ah non, non, ci, non mi sento ok Meglio di così non possiamo. Ci, faccio, ci mettiamo il massimo impegno per far sì che si sente bene. Questa è registrata. La registrazione viene pulita. Quando, quando essere, io ti sento bene, quindi dovrebbe venire fuori tutto regolare e, e pulito. Magari alzando un po' il volume se qualcuno sente basso. Meglio di così non riusciamo. Con gli auricolari non sente Giorgio, quindi facciamo in modo da ottimizzare il tutto. Allora, eh, stavo parlando di modificazione delle energie. Come ognuno di noi può modificare le proprie energie e ovviamente quelle che lo circondano come si possono modificare eh, è un corso <ride> eh è, è, è un mezzo <ride> eh, ci sono varie tecniche dalla meditazione allo yoga tutto ciò che è respirazione il respiro è prana eh, migliorare le proprie energie partiamo dalla base allora, mettiamo il caso che la mia aura sia piena di scorie di problemi di pensiero o situazioni che non vanno bene la base è se siete al mare andate a prendere un bagno nel mare che l'acqua nel mare per rosmosi deve tirare fuori se non avete il mare andate in sauna sopra gli 85 gradi l'aura la, automaticamente si pulisce oppure un bagno è nato in acqua e sale sono le basi okay. oppure visualizzare quando parte la doccia che è un'energia bianca cioè è tutto dato da un pensiero il pensiero fa, crea una condizione la luce interfaccia il pensiero e pensiero, la, la luce crea la realtà quindi visualizzare questa doccia di energia di colore, bianca verde, blu, rosa fucsia qualche volta eh, evitate il nero per cortesia, <ride> è finita questa luce vi purifica ma non è l'acqua loro politiche attraverso un mezzo tangibile e comunque anche l'acqua è un mezzo di conduzione energetico pazzesco perché è un elemento, uno degli elementi, questa ripulifica, purifica da quelle situazioni quotidiane che uno può tirare su. Non so, uno va tutti i giorni a una candela in chiesa, non si rende conto, entra pulito, c'è fuori che è peggio è la aerea, perché in chiesa tutti vanno a portare i propri problemi attraverso l'accensione della candela, adesso non ci sono più quelle che ci sono quelle lampadine. Comunque sì. l'intento la chiesa è piena di che cosa? di problemi altrui certo. se tu entri con certa sensibilità e sei pulito rastrelli un pezzo di energia che c'è in chiesa poi potresti accenderti anche una candela a casa dire che la fiamma di questa candela pulisca la mia aura Poi okay. ci sono tecniche più sofisticate ma quello dipende anche da un grande facilitatore che adesso qui apro l'argomento, argomento non chiudo grande facilitatore per chi ci crede è l'angelo custode l'angelo custode è stata creata creato in contemporanea quando è stata creata la mia anima, okay. la mia anima che era destinata a incarnarsi, in contemporanea quando è stata creata la mia anima è stato creato questo povero santo che mi, che mi segue, Angelo Custode ripulisce la mia aura, Angelo Custode pulisce l'ambiente in cui sono, Angelo Custode carica il letto modo tale che se mi, quando mi codico tutte le tensioni e le tensioni vengono scaricate, l'Angelo Custode lo fa? senza andare a disturbare, cioè, eviterei, io evito spesso di usare i defunti, loro poverini, se non sono andati a dimora e sono tornati indietro, non hanno coscienza di quello che chiedono, perché hanno memoria e coscienza solo del loro vissuto, quindi ci potrebbero aiutare, magari mentre ci stanno aiutando ci rovesciano addosso la loro energia, che non è allineata, quindi occorre dare questo compito a un'entità, che non si è incarnata o uno spirito guida, che va bene quelli sono ascesi altri livelli e chiedere a loro di purificare la vostra energia e la vostra aria, a che pro? in modo tale che io domani possa manifestare il meglio di me stesso per me stesso non è egoista, eh? non è un'idea essere egoisti è che l'anima si è incarnata per me per la mia anima si è incarnata per se stessa a prescindere da, da, da, dall'anima di Vincenzo e poi io decida eh, di poter manifestare la mia espressione animica per aiutare gli altri in, in cambio di qualcos'altro è una decisione mia ma intanto la purifico certo, certo, certo quindi un lavoro lo posso andare a fare senza problemi certo, non può neanche te rinascere col dono anche perché il dono nel momento in cui la persona si riconosce in Dio cioè dice io e Dio siamo uno perché non ti portiamo a dire siamo uno nel tutto uno e poi diamo da qualcun altro per andare in connessione il, con, con la divinità che sono ancora io non eh. ha senso un in cui uno si riconosce a se stesso, si immagina all'uminoso, quello è. Eh, che certo. è, è comunque un eh. lavoro costante su se stessi, un lavoro evolutivo importante, serio, da non sottovalutare. Perché dipende da cosa che voleva raggiungere, va benissimo, va ben tutto. Certo. Noi trascuriamo spesso la parte spirituale, la parte animica, cioè lavoriamo sulla mente, lavoriamo sul corpo, ma tutto il resto lo tralasciamo. Ma fondamentalmente, noi non siamo né mente né corpo, siamo un insieme di parti, e quindi eh, la mia anima è in questo momento la mia mano. Io sono là, non c'è divisione corpo, mente e spirito, è tutto uno certo, certo, se uno lo vuoi dividere, per, lo vuoi comprendere meglio scendendo in varie definizioni. Va bene, ma si, parliamo sempre della stessa essenza, certo, certo, è comunque un tutt'uno hai aperto allora. un argomento importante, quello delle forme pensiero. E ne stavamo parlando prima di iniziare la diretta, perché le forme pensiero possono creare delle cose particolari. E mi raccontavi di quell'esperimento fatto eh, in America dove hanno preso cinque studenti eh, per fare eh, le guardie carceriere, cinque per fare... Eh, invece sì, ma, veramente me l'ha raccontato la mia fidanzata, io passo a te, quindi non è mia, me l'ha detto lei. Ok, però da, que posso. da questo esperimento, da questo esempio, da questo racconto abbiamo tratto una conclusione prima di quanto le forme pensiero possano influire sulle persone e su quelle che sono poi le conseguenze, perché parlavamo di d'abuso di potere in questo momento particolare, che abbiamo visto tanti di eventi, no? dall'evento della, della vigilessa che ha rovinato il funerale, all'evento del poliziotto che ha ammazzato quella persona, dove lì, cioè voglio dire, pur volendo restare in assenza di giudizio, è un dato oggettivo, ha tolto la vita ad un essere umano senza nessuna colpa. Quindi eh, lì c'è una forma pensiero forte che quel ruolo sociale che si ricopre... Eh, viene poi rafforzato da quella forma pensiero e diventa negativo in certi casi eh sì, non so se mi a toccare questo argomento no, no, è no. così perché Il poi... perché certe persone fanno certe azioni al di là della programmazione e dell'incarnazione che hanno mi dico uno si alza la mattina spara alla moglie e figli, e poi si spara a lui stesso è, è nato così il destino è così o è stato portato a farlo no, qui si va a toccare cioè, tra, tra due giorni arriva, arriva la CIA, eh, ci porta via tutto il due. La forma pensiero è il pensiero che prende forma, non c'è la parola stessa, è che ha un grado di evoluzione. Eh, questo grado di evoluzione viene dato da quanto viene pensato quel pensiero. Ad esempio, io oggi devo fare la diretta, l'abbiamo stabilito un mese fa e siamo al 28. A questa diretta ci ho pensato tante volte. Cosa succede? Che a fuori di pensare, devo fare la diretta, dovevo fare la diretta, chiede cosa mi chiede, cosa devo fare, eh, nel momento in cui lo penso, questa, questa energia si forma nella mia aura fino a un grado di permanenza, cioè da zero al quarto grado di, di, di permanenza della mia aura. L'energia ha una forma sferica. No? Quindi io ho una sfera che mi orbita la mia aura. Dal quinto grado all'ottavo diventa un'entità, un'egregora. Cosa fa questa egregora? Condiziona la mia esistenza perché è stata formata da un pensiero di apprensione. Chissà cosa. Sa cosa Vincenzo mi chiederà. Quindi questa pressione, finché non è arrivato a poco fa, era diventata ansia. Quindi questa ansia ha generato questa entità. Cosa fa l'entità che è stata generata con quell'energia? Farà di tutto per farmi stare in ansia. Perché quell'ansia lì nutre l'egregola. Eh. A tal punto che l'egregola può interferire con la mia esistenza. Era stato fatto un esperimento: l'esperimento esperimento. l'ha fatto a una dottoressa in un suo studio attraverso delle telecamere Mira che sono del dottor Gullà, che io per puro caso, poi dopo ho visto questi fotogrammi, gli spiegavo cosa stava succedendo in quel momento, e gli avevo fatto vedere che c'era una forma pensiero a un certo punto del trattamento che stavano eseguendo attraverso queste videocamere che vedono le energie, che una forma come la forma della persona ha completato la persona stessa e gli ha modificato lo stato emotivo. Quindi da una persona al momento tranquillo che controllava la sua emozione è diventata rabbia. Si vedevano questi fasci dallo stomaco che uscivano dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla persona stessa nel tentativo di colpire e o azzettire o mutulire il terapeuta perché gli stava provocando rabbia. Ma non era la persona, era la forma pensiero che aveva generato lei stessa. Quindi si può immaginare che se questa forma pensiero gli ha amplificato rabbia, quanta rabbia stava vivendo il paziente sì. in quel momento e quanto ne ha vissuto prima perché per la averla creata c'era. Certo, certo, certo, senza dubbio, cosa si fa in quel contesto, ragazzi? C'è solo un modo, eh, Angelo Custode, di soldi queste, queste essenze, queste gregole che ho intorno a me, perché è sicuro che io ne, ne creerò delle altre gregole, ma nel momento in cui mi rendo conto che questa forma pensiero mi sta condizionando l'esistenza, mi sta dando anche un messaggio. Vuol dire che quell'atteggiamento emotivo per me è distruttivo, certo. oppure. Mi porta disequilibrio mentale, disequilibrio emotivo. Quindi è anche un'analisi: cioè la forma pensiero che ho generato, non è che io creo una forma pensiero in un giorno, la si crea in due mesi, in tre mesi, fa parte della personalità, fa parte certo. del carattere. Mi dà l'evidenza di cosa sta succedendo effettivamente. Quindi, la, la forma pensiero la commentata dalla persona, il terapeuta non stava più parlando, quella persona stava parlando è una difesa, una difesa che è che era creata che Aveva che cosa? Una personalità e un'identità sua. Mamma mia. Quindi, voi immaginate la nostra anima quanto è potente. Noi possiamo creare, che cosa? Attraverso una forma di un pensiero, un doppio di noi stessi che poi interagisce anche con noi stessi. Infatti, ci sono molte persone che fanno radiestesia che compongono un pensiero voluto con un'entità. Non riesco mai a tirare via perché quel per pensiero ci sono state formate le nostre ansie vanno a programmare anche l'ambiente, quindi continuo a vivere in un contesto che è un carcere da cui non si esce mai. Mamma mia, micidiale. Ci sono ancora alcune mm. domande, c'è Elena per esempio che ci chiede, i genitori che eh, scegliamo risuonano con l'energia della nostra anima? Eh. Io ho già avuto una discussione con uno che mi ha detto che noi genitori li scegliamo, sono vari eh, contesti, ci sono anche quelle persone che si incarnano attraverso i propri genitori. Non vorrei, mi ripeti la domanda, non vorrei allora, dice, I genitori che scegliamo risuonano con l'energia della nostra anima. Ed è una domanda. Ecco, Risuonano. Sono in affinità? Sì, Per penso... risuoniamo con eh beh, i genitori, pensiamo alla mamma eh, che l'ha tenuto uno dei mesi in pace e ha creato la vita attraverso di lei: come può non risuonare la propria anima? Pare un po' meno, ma la mamma è sicura che risuona. Abbiamo certo. capito se si sceglieranno i genitori o no. Certo, certo. Sì, eh, si risuona, si risuona parecchio, certo, certo. soprattutto con la mamma. Eh. Al di là di che è stato nutrito attraverso il cordone umbilicale e quant'altro, quando la persona nasce c'è il cordone umbilicale fisico, cioè energetico, che continua a nutrire. Certo, intanto, tutti, salutiamo tutti gli altri certo. amici che si sono collegati all'ultimo momento. C'è Andrea che ci saluta. Eh, e Andrea, eh, Un altro Andrea fa un'altra domanda e, appunto ti chiede: eh, facendo il bagno con sale marino si purifica Laura? Sì. L'avevi appena detto. Che eh, non c'è bisogno di mettere dentro un metà scatola, un cucchiaino di sale fino perché se non gli brucia la pelle, ragazzi! Attenzione: prima di fare il bagno in acqua e sale, dovete fare la doccia. Perché cosa succede? Il caldo dell'acqua apri poi. Ma se ci sono lo sporco sulla pelle, il sale lo fa penetrare ancora di più, quindi fatevi una doccia, sembra un assurdo. Poi vi immergete nell'acqua eh, della vasca con acqua e sale cucchiaino da cucina e da caffè, è sufficiente in 80 litri d'acqua. E poi vedete voi se volete tenere il sale addosso, quindi lo fate la sera, vi la mattina, e vi fate la doccia. Se no uscite, state pungenti dietro 10 minuti. E poi vi fate la doccia perché quello, lo, il sale porta di energia, oltre a portare via scorie porta di energia. Infatti, solitamente dopo il bagno con acqua e sale ci si purifica, ma l'energia cala leggermente, bisogna ricaricarsi poi da quello che... Eh... Esatto, perché quello che viene tolto non c'è nessun altro che te la toglie, lo fai con la tua energia. <ride> <ride> È il cane che si morde la coda, quindi... <ride> no, gestire le pile, quelle sono. Eh. No, la del cellulare. <ride> C'è Tosca che dice, io sono incantata ad ascoltare il Nelli". Anch'io, come puoi vedere, io parlo sempre tanto, questa sera parlo poco, faccio le domande e poi godo nell'ascoltare lui, il nostro grande maestro a livello energetico, ripeto, number one a livello mondiale. C'è poi la domanda di Manuela che ti chiede, l'angelo custode è sempre buono? Eh? Dice Manuela, l'angelo custode è sempre buono? In che senso? Se sgrida? eh, Non lo so, Manuela cosa intendi? Se sgrida o intendi proprio buono e cattivo e che lì creiamo una scissione che poi dacci qualche dettaglio in più per poterla analizzare ok poi ancora c'è un'altra domanda sempre di andrea vediamo cosa ci dice allora ma anche entrando in contatto con altre persone con forme e pensiero più grandi delle nostre l'altra persona eh, può captare la nostra eh, può alleggerirci e loro stanno male prima Primi, più male di prima, perché sono uh, sovraccarichi? Eh, dipende, dipende se la nostra intenzione, con la persona che incontra, è quella di parlare dei nostri fatti. Nel momento in cui io parlo dei fatti miei che sono arrabbiato con questo sistema di governo, sono arrabbiato col vicino. Un'altra persona che entra in ascolto quindi diventa assertivo nella discussione, si becca tutto di più. Quindi mm. si prende anche il territorio del pensiero. Perché? Perché l'altra persona che cerca di entrare in simpatia con te si immagina, cerca di immaginare. Perché quando ragazzi parliamo con le persone ci immaginiamo quello che sta dicendo come se fosse un'altra pelle. Parliamo su tutto. Perché l'anima, essendo nel tutto, nell'uno, le persone che si incontrano in quel contesto stanno condividendo, sia che sia in frequenza o no, stanno condividendo un'esperienza. Quindi questa esperienza è inutile su di tutto non solo prendere come pensiero, addirittura può prendere anche dei punti che ha l'altro nella sua aura. Quindi diceva, oh, guarda quello lì che bello, come si sta bene. Tra che saltano di qua, come gli elettroni nei salti quanti, cinque gli atomi, uguale. Un <ride> esempio dice, ah, parlare con te mi fa star bene, e tu stai lì che stai agonizzando perché hai fatto da cestino, quindi lui certo. ha portato nel tuo cestino le sue preoccupazioni, che tu hai fatto su e quindi sei entrato in, in, in complicità emotiva e in quella complicità tu ti sei preso tutto di più, tu sei stampato, sei riposato, certo. Ma in, in teoria il... non si dovrebbe fare il suggerimento che possiamo dare è che a parte che se non lo facciate per lavoro e quando noi lo facciamo per lavoro poi andiamo da Giorgio <ride> perché dobbiamo ricorrere a lui se non lo fate per lavoro, evitate di fare da cestino alle persone che conoscete. Quando arriva la persona che inizia a dirvi, arriva come stai, aspetta che voi diciate mezza parola di negativa per attaccare. Come stai? Benissimo. E se inizia a parlare dei suoi problemi, non dirli a me, cioè con tutto il bene che ti voglio. Anzi, la, la, la, la risposta perfetta sarebbe benino. Come stai? Benino. Perché se è benissimo, crea invidia. Se stai male, stai come me, Benino <ride> non, si <sa>. <ride> non, non, non benino no, ci stai. L'importante è non combattere, e tu come stai? Prendere in considerazione questa cosa. Il Benino è la risposta giusta. Benino non dice niente. Come stai? Benino? Tra l'altro non sa so neanche cosa fare, perché il suo intento sarebbe invece quello di parlare di se stesso. E tu non glielo permetti, che tu scegli se voler ascoltare il suo gossip personale o sta al silenzio. Quindi dici, beh, ma non ci si risponde alla, alla circostanziale e tu come stai, perché lì, vuol dire, ci stiamo mettendo le mani sul ceppo e se le sta facendo tagliare. Perché si sente, noi abbiamo un sentire. Quando incontriamo una persona che ci chiede spassionatamente come stai e poi porta un, un altro tipo di discorso, come stai Sono non andrè, non gliela frega niente come sto. Non si inviterebbe a dire come stai, bene, come va, perché la discussione infatti è sempre una provocazione una domanda che chiede un'altra domanda invece se conosciamo eh, il discorso evitiamo la seconda domanda stoppiamo lì, mettiamo un muro e chiudiamo c'è Manuela che ti chiede ma la mia anima la scelgo io? beh qui <ride> e, e, Manuela è un po' più particolare l'anima cioè, sei tu e sei tu che hai scelto il corpo in cui, in cui reincarnarti eh, tu sei l'anima, io e anima la cosa. Intanto, Quando dice la famosa frase io sono, e viene detta con una certa enfasi, io, mi sto stabilendo a tutti io, sono, già abbiamo detto tutto, tutto quello che ci attacchi dopo non serve a niente. Cioè, la mia anima vuol dire che tu hai una personalità che è est estrapolata dall'anima, l'anima sei tu, impossibile. Scioglierai tu i contesti di come esperienziare la tua incarnazione, quello sei. Certo, certo, benissimo. Ancora saluti da tutti gli amici che si collegano mano a mano, e Andrea ci fa un'altra domanda: Andrea Vittorio Fava: Come facciamo ad allontanare stati d'animo non nostri? Come mai li avvertiamo? I momenti in cui li avvertiti sono tuoi. Il momento in cui lo stato d'anima entra in assonanza, se non è tu non può entrare in assonanza. Quindi i momenti in cui lo avverti, stai avvertendo anche una qualcosa di tuo. Cioè. Poi stare a pensare qual è la tua parte questa è una tecnica che fanno i psicoterapeuti no? dopo un po' che fanno psicoterapia le persone non sanno più se quello che vivono è loro o quello che sta vivendo è quello dell'altro quindi bisogna entrare in contatto con se stessi non solo la mattina e la sera ma durante tutto il giorno quindi avere la percezione di qual è la propria emozione in quel momento il momento in cui cambia senza motivo non è la motivazione Certo, certo, e lui dice OK, Angelo Custode, ho capito qual è la mia posizione emotiva e energetica. Va bene così, automaticamente non si fa carico dell'altro, certo. Anche perché sono organi di senso extrasensoriali che abbiamo attivi tutto il giorno, cioè, noi continuiamo a guardare avanti e dietro, non ci accorgiamo mai che, che, che abbiamo un posteriore, cioè, la parte della schiena, il sedere, le gambe posteriori, perché noi siamo abituati a, a, a imbracciare la vita. Facciamo vedere fortemente, ma i miei organi di senso, come tutti, sono attivati in più esteriori. Quindi... Certo, certo. Una o cosa da fatto... non trascurare, come dicevi tu prima in un intervento eh, ad una risposta, il concetto di proiezione. Molto spesso quello che noi vediamo negli altri, probabilmente è quello che vogliamo essere o non vogliamo essere, o stiamo proiettando quello che siamo e lo vediamo negli altri, il rispecchiamento, la riflessione. Sì, eh, non è proprio che l'altro mi sta facendo da specchio, è che l'altro mi sta muovendo delle energie. Non è l'altro che mi sta creando, nel momento in cui io guardo l'altro, mi si muovono le energie. Ad esempio, quando due persone litigano, non può dire che tu mi stai facendo arrabbiare perché è una bugia, in funzione dell'esperienza che sto vivendo, mi si sta muovendo della rabbia perché l'emozione che trovo la situazione. Per esempio, una persona può fare qualcosa di imbarazzante. No? Io potrei dire di, di, di non farlo perché questa cosa mi crea imbarazzo, ma la persona sta facendo la sua manifestazione di realtà. Io puoi diventare l'imbarazzo perché? Perché magari non avrai mai il coraggio di fare quello che sta facendo lui. Quindi occorre rifarsi rivolto su se stessi. L'emozione che stai vivendo è la tua. Certo. Poi c'è un un per lato, però è sempre a comprare di qualcun altro. Sì, sì è infatti, è una infatti. È tua responsabilità. Certo, senza dubbio. Eh, infatti diceva poi Andrea, riferito a stati d'animo di persone che non si frequentano da molto tempo, per esempio, diceva, diceva Andrea. Sì, il concetto è questo, cioè, sempre lì, indipendentemente da... Scusi se ti interrompo, se no... Quando non si fa vedere da tempo, voi cosa fate? Andate a cercare delle risorse della persona che qua nel momento in cui l'avete lasciata. Cioè, se vi siete lasciati in amicizia e in allegria dopo dieci anni vi incontrate, l'unica memoria, l'unica risorsa che hai per confrontarti con l'altro è la gioia che vi è vissuto, ma dieci anni la persona cambia. Quindi, quando tu vai a sentire la risorsa in comparazione con l'altra non la trovi, rimane un po' chi cosa è successo, cosa è cambiato, non lo riconosco più, perché le persone evolvono, noi stiamo evolvendo anche questa ora di trasmissione, è un continuo. Il riconoscimento è dato un'esperienza passata che non si interfaccia più con la presente. Certo, certo, certo. C'è un'altra domanda di Anna. Anna ci dice, eh, buonasera, volevo chiedere se c'è mio figlio ha una grande invidia, allora volevo sapere, sapere. c'è mio figlio che ha una grande invidia, come si può fare contro il malocchio, c'è tanta invidia e sta molto male? Beh, le tecniche sono tante, qui bisognerebbe poi parlarne in privato, magari alla fine della diretta comunque metteremo tutti i riferimenti di Giorgio in modo tale che potete contattarlo in privato e parlare di queste cose personali, magari fissare un appuntamento, cioè voglio dire sono dettagli, si va nell'intimo. Le tecniche ci sono, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione: ci sono tanti modi per poter eh, operare la, su queste cose. La prima di tutte è non generare l'invidia, cioè non creare quei contesti dove poi una persona ti può invidiare. Quella è una, una partenza. Poi l'invidia ce l'ha tutti, purtroppo. L'invidia è l'energia più brutta che c'è quando una persona comincia a essere invidiosa, quella ti entra dentro, comincia a radicarsi, è una sulla quale tutti che non, non si rincarna. Purtroppo è l'energia più brutta che c'è? Anche perché è una stereotipare un comportamento altrui ma non in distorsione perché io per primo non mi sento a posto, io allora, ah, quello che crea l'invidia, ma non è il primo che non sono a posto con me stesso. Stereotipando cioè, proiettando una distorsione sull'altro è l'altro che sta generando, e quindi cosa faccio Continua a proiettare l'altro perché non distruggo i miei livelli. E comunque il signore adesso dopo poi lascerà mi mandi a. Io non ricevo telefonate eh, fino alle 4 di luglio. No, potete mandarmi un audio, un messaggio, e io credo nel mio tempo di poter Beh, rispondere. Poi metteremo sotto i riferimenti che vorrai inserire in modo tale da poter comunque lasciare alle persone la possibilità, in base ai tempi, a tua disposizione di poterti contattare. C'è un'altra domanda, non so se è una domanda o un'affermazione di Manuela, ci dice, ciao, hai perfettamente ragione, bisogna dire sempre benino. Quando dico bene, mi parte sempre il dolore di testa. <ride> perché parte l'invidia beh qui devo modificare perché io dico sempre benissimo anche perché io sto benissimo con me stesso ne parlavo oggi con delle persone io non vivo le emozioni eh, radicandomi a loro personalmente questo è il mio un po' punto di vista ma molto diffuso nella comunicazione io vivo quelle emozioni finalizzate a loro stesse cioè io non sono felice io vivo momenti di felicità non sono arrabbiato vivo momenti di rabbia mi è successo esatto. ieri, è diventato virale quel mio momento di rabbia, perché poi certe volte siamo esseri umani. Una persona stamattina mi ha scritto, mi ha un po' deluso, perché è una persona che mantiene alte le vibrazioni, che divulga di tenere alte le vibrazioni, si lascia andare a quei momenti. Noi siamo esseri umani, ricordate che viviamo in terza dimensione, compreso io. Quindi io mantengo alte le vibrazioni, auto gli altri a tenerle alte, come tanti colleghi, aiutano a mantenere vibrazioni alte, ma bisogna dividere, distinguere, tenere le vibrazioni alte, a lasciarsi prendere per i fornelli o, o difendersi sono due cose ben diverse la differenza la faccio nel fatto che vivo il momento di rabbia, passa e torno al mio equilibrio non sono arrabbiato per tutta la vita oppure se vivo della felicità nel momento in cui non ho quel momento non sto male perché non ho più quel momento di felicità io sto bene con me stesso indipendentemente quindi è lì che lavoriamo sulle nostre vibrazioni correggimi se sbaglio Giorgio perché ripeto è sempre il mio no, punto beh, di vista noi siamo fatti di, di, di... Sette 8 otto emozioni, quelle sono universali. I trigger che comportano queste emozioni sono standardizzati per tutti, non è che perché io so qualcosa in più per esperienza ora debba essere in un contesto. Questo è idealizzare la persona che è davanti. Teniamo alte le vibrazioni: questo è dare potere a qualcun altro, perché non fai tu di tenere alta la vibrazione. È proprio perché cavalchiamo e accogliamo l'emozione nel momento che ci possiamo permettere di tenerla alta perché un conto è inglobarla e non esprimerla. Un conto è manifestarla, perché manifesto la rabbia di, di questo momento, perché sono violato i diritti di cittadino, perché non farlo? Certo. Perché non devo mentire a me stesso e dire, no, adesso io mi proibisco, quella è castrazione, questa castrazione non va bene, abbiamo le emozioni, le diamo. Ci sono periodi di tristezza, ma cavallati anche quelli, non posso prendermi, certo ci sono tristezze che portano, eccedono a un disequilibrio cognitivo, ho il rimedio, la Prozac, o altri tipi di antidepressivi che posso usare... Ma se è una, se è una, una tristezza, perché rifugiarsi dalla tristezza? Noi non viviamo quella tristezza e ci conosciamo anche in quel contesto. Non è, tra virgolette, negativo. un'esperienza emozionale di tristezza, come della rabbia. Scusate, se tu stai calpestando i miei diritti e in questo contesto mi stai giudicando per quello che non sono, per un potere che nessuno ti, ti ha dato e lo sei preso tu, io non sto qua a dirti, porgi l'altra guancia, ti un pugno perché in quel momento eh, no, è la no ma gli è andata bene perché <ride> <voglio> dire... <ride> può essere violento perché quella può essere una reazione come può essere una, una disapprovazione verbale, rimanendo educato rimanendo nel mio contesto, ma a mio parere te lo dico certo, certo meno me stesso. allora smettiamo di, di idealizzare chi ha la conoscenza, perché se noi facciamo 10 incontri di queste, vi passo la mia conoscenza tra me e voi, cioè non c'è una differenza mica certo. cosa può differire il dono, quello c'è cioè, da no, una non è che non me la posso cavare dal terzo occhio, come viene mentalizzato. per cui lasciate permettetici anche noi che cerchiamo di tenere alta la vibrazione attraverso la conoscenza, di vivere le nostre emozioni. Certo, certo, certo. Se no, cosa facciamo? Vediamo bene a che cosa. Ma fanno parte dell'essere umano, ma soprattutto era anche un motivo, è anche un motivo anche per svegliare un po' di persone, perché poi la cosa che più mi ha creato quell'emozione non è tanto quello che è accaduto. Vabbè, siamo parlando di cose che è accaduta ieri, ok, ma prendo spunto per, per dire cosa. Quello che mi ha creato l'emozione è che purtroppo tante persone hanno gli occhi chiusi, e oggi mi diceva la collega con la quale ci confrontavamo, non puoi pretendere di risvegliare tutti, perché c'è chi è pronto per il risveglio e c'è chi non è pronto. Quindi sappi che tanta gente non vuole svegliarsi e resterà nel suo dormire, e magari non era questa la vita in cui si doveva evolvere. Cioè, abbiamo tante vite da vivere ancora, tante esperienze che ci faranno, che ci faranno evolvere, no? Bene, allora c'è un'altra domanda. Vai, vai, dimmi. dimmi. C'è da dire che la coscienza è fasica, no? ha le sue fasi. Se Gandhi avesse avuto Skype avrebbe una coscienza diversa. Gandhi non aveva Skype, aveva un momento di, di coscientizzazione mondiale differente, ma mettiamo nel caso se avesse avuto Skype avrebbe potuto conscientizzare tutto il mondo. Quindi è fasica quella sì. che abbiamo ce l'abbiamo perché questa è... Presente. Certo, certo. C'è una domanda di Teresa? Che dice, quale scudo ci ripara dall'assorbire le energie negative? Scudo. Se esiste allora, uno scudo. Per ripararsi delle energie negative, l'unico scudo è la verità. Scudo. Fiché ti chiedi in botta, non mi dicono no. <ride> a treviso. Perché? Eh, se io sono nella verità, qualsiasi cosa che tu mi possa dire, che fa parte della verità, e io sono pronto a cogliere quello stato di verità più cruda, non ti fa niente. Certo. mentre cosa è, se, se, quando una persona può fargli del male quando va a toccare quelle verità o quegli scheletri che uno ha che, che non è in grado neanche di rivelarsi da se stesso è lì che si attaccano è lì che si agganciano certo si possono agganciare le ferite che il nostro ci portato, ma se quella ferita io riconosco come tale come co-creatore della ferita stessa e rimango in un contesto di verità non posso fare niente cosa possono fare? mi dicono che sono ciccio ma eh, vabbè sono ciccio Posso dire che ho 55 anni eh, meno male, non vedo l'ora di <ride> ultima incarnazione, via <ride> no, certo. è un cosa? ciclo non può la verità che io stesso porto dentro o perché, cosa fa? La mia... io, se sono una verità, la mia aura si informa con la frequenza per farmi nel male come puoi come puoi agganciarti attraverso la verità e farmi nel male certo, certo Lui, verità stare nella verità e stare nella realtà un consiglio, evitate i superlativi. Nel momento in cui volete manifestare un disagio, rimanete nella realtà del disagio. Perché se mi è successo qualcosa di grave, diventa una cosa atroce, nel momento in cui io dichiaro una falsità dell'esperienza che ho avuto, l'atroce, la luce lo registra. E vi vorrà una vita atroce. Quindi evitate i superlativi. rimanete nella la verità e date il, la consueta attribuzione alla verità che state manifestando, per quella che è. Non può succedere niente. Certo. Bene, io saluto eh, gli, anche gli amici che si sono collegati adesso e vado all'ultima domanda, cioè innanzitutto come eh, la qualità delle energie influisce sulla nostra vita, una tua considerazione finale, e poi il tuo metodo di lavoro che è vasto, variegato, multicanale, <ride> esperienziale, ha tante sfaccettature ed è efficace la prima, però diciamo ai nostri amici, eh, la filosofia che c'è dietro il tuo metodo di lavoro, perché chiaramente fai un lavoro davvero straordinario e questo lo dico col cuore scherzi a parte, perché eh, ti stimo davvero tanto. e eh, Lo dico ah. con tutti ogni giorno, non lo dico solo a te stasera, perché siamo in diretta. Allora, il mio lavoro nasce da un'esperienza di vissuto. Io ho avuto la fortuna eh, di poter orientare questo dono che ho, questo talento, al di, là di essere un terapeuta, leggente che ha l'udiente, più che ne ha, più ne metta, essendo. Eh, stato formato per tutti questi anni da maestri che non sono fisici, tranne quelli che mi hanno passato il Reik, il Karuna, che sono stati i primi passi, ho avuto la fortuna di avere la capacità di trasformare questa energia in un metodo che evolve insieme alla mia stessa natura. Quindi non si riesce a definire, C è da dire che l'approccio che ho con le persone eh, è validato dal soggetto stesso, è una persona che viene con la problematica che ha. E attraverso un'equipe perché io lavoro sì in energia, ma mi consiglio con il vostro angelo custode, con le vostre guide, le mie guide e i maestri che vengono in quel momento. Siamo un'equipe di lavoro su di voi che è canalizzato, orientato e manifestato al momento. Quindi è la patologia stessa, patologia energetica, non voglio fermare nessun dottore, è la patologia energetica della persona che mi dice come devo comportare energeticamente. È come se io avessi dentro di me il passepartout per aprire e accedere alla sintomologia che avete quindi può essere una cosa di adesso come può essere una cosa di una vita precedente io vado a decare la vita precedente perché è stata vissuta in quella maniera o è un consiglio con altre persone eteriche che avete intorno ma dare una definizione non ce l'ho io una volta avevo pronto l'aperto su bigliettini grazie a una persona adesso ho messo consulente energetico perché definire questa tecnica è impossibile anche perché quando voi arrivate fisicamente, voi siete la manifestazione di una vita di incarnazioni. Voi siete l'ultima incarnazione di tutto, quindi avete una storia dietro di voi. E quando io devo andare a beccare il problema in 40 minuti, sicuramente non è facile, è difficile, non può prendere che sia che non vi faccio parlare, mi, mi aggiscono in 30 secondi, perché io devo andare a connettermi attraverso la problematica che avete da che cosa scaturisce. Certo. Quindi ho questa fortuna di aver trasformato questo dono in un qualcosa che... Ingloba quindi olistico, tutta oh, la, la, la parte del corpo può essere etico, fisico, spirituale, mentale e quant'altro. Collaboro con tanti studi medici, collaboro con tante persone, con tante, persone che riescono a sopportarmi più che altro. Se la verità, nella realtà io sto qua a fare i termini. Perché oggi, quando parlavo con eh, Ina, dicevo: eh, sono, sono diretto, non si può. Eh, I codici cosmici io cosa me ne faccio di un codice quando so che il cosmo ha dei codici, no? stava parlando di, di piani acacici e quant'altro, il cosmo ha dei codici, io personalmente, nel mio quotidiano, cosa ci posso fare? E dicevo, vado da Dalla marcello, mi dia due di, di, di codici codici che me ne mangio per te, perché <ride> cioè, di frittata, di aria fritta ce n'è parecchia o oh, no? Sì, sì, tantissimo. Occorre, occorre avere un contatto con la persona in modo tale che prima vi portate a casa qualcosa. Secondo, vi do la che ci sia la possibilità di creare un contesto armonico di, che già voi avete, già l'anima conosce, quindi non c'è la malattia, c'è una disarmonia del corpo eterico data da pensieri, azioni e quant'altro, e cercare di, di, di fare in modo che magari io li vedo oggi, poi non li vedo più. Quindi devo mettermi nelle condizioni di essere professionista, perfetto, preciso, come un cecchino, e cercare di capire cosa, cosa sia. A che fare? Quindi è un dono che continua a evolversi. Più evolvo io come una coscienza, più evolvo tutto il resto. Anche perché avere a che fare con i maestri non è che ti dicono fior di lotto, fior di lino, oh, fai così, fai colà, e anche... <ride> <È> zitto. <ride> Grandioso. dice la mia amica: dice, Ma come mai io ti devo canalizzazioni e tutto amore di qua, ah, di là, e amore, non c'è scritto neanche per sbaglio. È perché io essendo un esecutore non mi posso permettere di impartare attraverso i fronzoli. quindi Devi andare dritto al punto. I, mi vivono male i miei clienti, però, questa è la tecnica. No, ma solo, solo se, non, se non, la... ti com non comprendono, se comprendono non ti possono vivere male, perché poi sanno quello che tu fai per loro. Per cui. ci sì, sono a volte delle situazioni in cui il l'angelo cusolio mi dice: Questa è, è, è, è, è la situazione, la sua esperienza che si può toccare. Io sono nato che mi mangio le mani quando ho la soluzione per risolvere il problema. Ma quel problema lì serve per far crescere la persona. Quindi c'è un'equipe mm -hmm. di entità che vedo attraverso la mia reggenza che mi dicono cosa fare, e quando le persone mentono, io scavo addirittura la loro spiritualità, vado direttamente a parlare con l'anima, e quando incomincio a canalizzare l'anima, lì per i clienti sono dolori, perché mi fuori tutto, tutto, tutto. è molto i cioè, è una stracciatella il mio modo di, di fare trattamenti. Che però funziona, alla grande. Alla grande, e non è il mio vissuto, è in funzione di quello, cioè quello che io faccio in terapia e anche quello che facciamo in vissuto è una coerenza in tutto certo. questo è quanto certo. io allora, volevo leggere certo. l'ultima domanda che è arrivata adesso no. da Vera e poi andiamo in chiusura ahimè è passata un'ora e un quarto e volata ci siamo divertiti, abbiamo appreso tanto questa sera da te eh, ci siamo anche tanto confrontati con i nostri amici che hanno fatto tante domande mi auguro abbiano ricevuto eh, risposte eh, perché eh, sei stato disponibilissimo Vera ci chiede a parte ci dice che la mia voce si sente bene, la tua non tanto, ma ci ha detto già qualcuno stasera, ci sono stati alcuni problemi con, con l'audio, ma niente di che, fondamentalmente eh, sappiamo bene che internet è un po' bizzarro, alcune serie l'ha fatto a me, questa sera è toccato all'altra linea. E poi mi dice, <coughs> trova l'argomento molto interessante, poi si fa una domanda, reattivi o riflessivi? Di, si dice, conta fino a 10, ma se la persona è reattiva, credo che non inizia nemmeno a contare. Quindi ricorrere ai calmanti, se la persona non ha il potere di autocontrollo, può essere una cosa positiva? Ora, il, il discorso di assenza di autocontrollo è perché la pentola pressione è piena, quindi bisogna far schiatare a, in altre maniere, ci creano delle astuzie, sempre uno sa che ha un carattere esclusivo, lo fa a scaricare. E quando c'era questo Milano che faceva le trasmissioni per i caricani, prima quindi faceva correre e poi gli infatti gli insegnamenti. La stessa cosa dobbiamo fare noi, prima dobbiamo scaricare questo eccesso di energia dove pensiamo di non essere compresi, pensiamo di non essere capiti. Pensiamo che quando parliamo bisogna ripetere 30 volte la stessa cosa, il nervoso parte a tutti. È certo, certo. Parcare prima l'energia. E il momento in cui scarichi l'eccesso di energia ti vai a vedere perché ce l'hai. Certo, certo. È, è, una, è una, una strategia, puoi cambiare anche i vestiti che hai addosso. invece sei sempre in giro vestito di nero ti becca tutta l'energia degli altri. Se vieni in giro vestito, vestito di bianco o altri colori, le cose cambiano. Eh, prendi i calmanti per poter autocastrare se stesso io non lo consiglio ma non sono un dottore non lo posso fare per cui io ti potrei consigliare di sfogarla questa energia di canalizzarla in un'altra maniera nel momento in cui è sfogata tutte le energie emotive che abbiamo una volta che sono sfogate ritorno con una per tranquillità in armonia interiore dove lì ti puoi confrontare veramente con quello che hai ma se sai che una volta magari se non levo una volta stuffinata in cerina ti accendi subito Sapendo cosa puoi fare fare in modo che anche se questo film 10 volte non si accende perché l'hai scaricato prima o dopo del cerino certo certo certo guardarsi non va mai bene poi dipende no. che se stai parlando a qualcuno sai che lo stai per asfaltare dipende da te se vuoi asfaltarlo e sentiti in colpa dopo poi evitare di farlo e ti eviti il senso di colpa certo, <ride> certo. ci sono tanti modi per decomprimere l'importante dico sempre ogni emozione senza espressione questo è il mio motto porta demotivazione cioè un'emozione che ne genera un'altra io le emozioni devo lasciarle andare, devo vivere e lasciarle andare, come dicevamo prima. Per decomprimere da emozioni represse, da emozioni accumulate, abbiamo migliaia di metodi, eh, con l'ipnosi, cioè, tutte le scienze eh, diciamo, eh, energetiche hanno delle metodologie. L'importante però è non accumularle, perché fondamentalmente creano altri problemi, fondamentalmente è il problema più grande. La pressione è sconsigliata da tutti. Benissimo, allora... Io ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito che come sempre ci hanno dato la possibilità di essere nelle loro case anche stasera, ci hanno dato fiducia, noi ci mettiamo sempre il nostro impegno, il nostro, il nostro tempo, la professionalità, grande grazie a Giorgio per il, suo, il suo intervento, la sua professionalità, la, sua, la tua competenza e dico a voi, anche voi potete se eh, vorrete contribuire a divulgare l'informazione perché alla base senza divulgazione non c'è crescita, non c'è evoluzione, come farlo? Senza nessun tipo di problema non costa nulla, basta innanzitutto condividere questa diretta sulle vostre bacheche, farla arrivare a più persone possibile, far arrivare l'informazione gratuita, questo è un passaggio importante, nelle case delle persone. Due, se non l'avete ancora fatto mettere un like alla pagina, questo ci permette di crescere e di eh, poter fare sempre più informazione e eventualmente invitare anche i vostri amici a seguire la pagina perché eh, è l'unico modo per poterli tenere aggiornati e fargli arrivare l'informazione. Tutte le dirette che magari vi siete persi, o se questa diretta vorrete rivederla da capo eh, per intero, se siete, vi siete collegati alla fine, eh, potete farlo tranquillamente sul mio canale YouTube, dove, eh, che vi metto in descrizione, dove ci sono tutte le dirette nella eh, playlist dirette Facebook. Quindi troverete lì anche questa diretta, potrete riguardarla, riascoltarla magari e prendere anche degli spunti. Io ringrazio ancora tutti, ancora grazie, grazie a Giorgio per il tempo che ci ha donato, il tempo non torna indietro, quindi un bene preziosissimo e ci rivediamo prossimamente appena avrai di nuovo la possibilità di stare con noi, sarà un piacere immenso eh, condividere con te almeno un'altra ora. Grazie, grazie, sì. grazie, buona serata a tutti, ci vediamo nella diretta dell'E21 questa sera eh, che farò sul gruppo Ascolto Infinito, potrete registrarvi nel gruppo, quindi chiedere di essere inseriti e la condivideremo anche sugli altri canali, parleremo di ipnosi ed abduction questa sera, rapimenti alieni. Grazie e buona serata. Grazie, grazie dello spazio, grazie di tutto il gentilissimo. È un piacere immenso, Giorgio, donaci i tuoi sì. contatti, se vorrai, nei commenti, in modo tale che chi vorrà potrà... mandarlo, mandalo, mandalo lo giro. Perfetto, benissimo. Eh. Grazie.